The only moment that contains life is the present moment. Che la vita è il the only moment that contains enlightenment is the present moment. Momento che contiene è il momento presente. The present moment is offered to you as the door to life to peace and to enlightenment. Il momento presente ci è offerto come porta alla vita, alla pace, appointment that is given to you in order for you to meet life is uh, at the present moment. L'appuntamento che ci viene dato per la vita è l'appuntamento nel momento presente. But in our uh, Habit, we tend to believe that our happiness, our peace, our enlightenment is there in the future, not in the present moment. And therefore, the true practice is the practice of being truly and deeply with life in the present moment e perciò la vera pratica è quella di essere veramente e completamente nel momento presente e la vera pratica è quella di toccare uh, la vita, di toccare la pace nel momento presente peace, joy and enlightenment are available in the present moment only if we know how to touch them la pace uh, l'illuminazione sono presenti nel momento presente soltanto se noi sappiamo come toccarle we can touch our heart with our hand but we can also touch our heart with our awareness possiamo toccare il nostro cuore con la mano ma possiamo anche toccare il nostro cuore con la consapevolezza. But it is to touch, uh, with our è più profondo, però, toccare qualcosa con la nostra consapevolezza. C'è uh, un seme meraviglioso nella nostra coscienza che si chiama il seme della consapevolezza we can practice uh, watering that seed uh, in our daily life so that uh, we can get in touch with life in the present moment possiamo annaffiare questo seme nella nostra di tutti i giorni così che entriamo in con il momento presente con la vita suppose uh, we are taking are uh, drinking a cup of tea there is a way of drinking your tea that will make life uh, possible and real in a moment c'è un modo di bere una tazza di che fa possibile la vita nel momento presente we hold a cup of tea in our hands and breathe teniamo una tazza nelle nostre mani e respiriamo when we breathe like that the tea will become something very real. Respirando in questo modo, il tè diventa qualcosa di molto reale. The tea will recuperate its true position in the cosmos. Thanks to our breathing. Il tè recupera la sua posizione nel cosmo grazie al nostro respirare. The past, the future, the projects, everything are rid of And only the tea is there as the object of my awareness. Passato futuro vanno via soltanto il è presente come oggetto mia consapevolezza. And when the tea has recuperated its true position, myself, the tea drinker, will have already recuperated his or her a uh, position in the cosmos. E il cosmos. And now the contact between me and tea and the tea is perfect. E ora il tra me e il te è Because the tea is real and I also, the tea drinker, i am real. Perché ora il tè è reale ed io che bevo il tè anche sono reale.